Ciao a tutti quanti e benvenuti ad una nuova puntata di Rock for Rookies Benvenuti al nuovo, nuovo, nuovissimo format Behind the Stage In questo format andremo a passare una giornata intera Con alcune delle band che ho selezionato apposta per voi Che hanno comunque fatto qualcosa all'interno della scena italiana Rock, metal, punk, pop anche perché no? E ovviamente la prima puntata doveva partire con il botto Infatti oggi faremo un'intera giornata Con i Nano War of Steel Sono molto alternative rispetto a quelle che avete visto fino ad ora in questo canale nascono per darvi una prospettiva alternativa forse migliore rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Le band normalmente le possiamo vedere sotto il palco, sullo schermo del nostro smartphone, davanti al firmacopie, ma come sono poi effettivamente questi musicisti nella realtà? È proprio quello che voglio capire in questa nuova avventura. Andrò a mettere in risalto il più possibile l'umanità e la genuinità delle persone che lavorano intensamente per seguire una carriera che, concedetemelo in Italia, si fa veramente fatica ma. Tenere. Sperando ovviamente di regalare a chi mi segue, oltre a un po' di informazione, anche un po' di sensibilità nei confronti di chi svolge questo lavoro. E quindi, miei cari rookers, vi invito caldamente ad accomodarvi, perché sarà un viaggio ricco di contenuti sia per gli addetti ai lavori, sia per gli appassionati di musica e i concerti. Proseguiamo con il nostro viaggio. Ho chiuso la macchina. Ok, mi trovo nel paese dove hanno pernottato stanotte i ragazzi, li stiamo raggiungendo all'hotel, per poi andare tutti insieme, appassionatamente, a Padova. Faremo il viaggio sul sul nanobus sono molto emozionato sono anche un po nervoso se devo essere sincero dovremmo essere arrivati adesso a destinazione allora siamo ufficialmente arrivati ma abbiamo già un problema si riesce a far uscire il furgone le manovre della morte beh come è entrato uscirà chiaramente daremo un 2 stelle all'hotel perché non dà la possibilità in anework di poter uscire in maniera professionale. Grande, l'applauso. Ce l'hanno fatta. È andata. I War of Steel sono una band metal italiana che si è fatta strada nella scena attraverso la loro peculiarità, nonché il loro punto di forza, la demenzialità. Chiunque abbia mai sentito parlare dei Nano Nanowar saprà perfettamente che i loro testi, sia che siano in italiano o in inglese, sono spesso comico-satirici e ricchi di temi trash davvero ben fatti e accurati. Si fa presto a collegare la band con quello che è stato il loro enorme cavallo di battaglia, Giorgio Mastrota, un brano che ha determinato la crescita esponenziale di questa band. Il nome del gruppo è un chiaro riferimento storpiato ai Manowar, infatti una cosa che sicuramente i vecchi fan della band sapranno è che il loro nome in origine era soltanto Nanowar. Off Steel venne aggiunto in seguito per richiamare la vicenda della band Power Metal Rhapsody, che modificarono il nome aggiungendo Off-Fire. Parlare del genere musicale dei Nanowar non è semplice, poiché questi ultimi hanno toccato davvero tanti sottogeneri del metal, dal heavy metal anni 80, al power, al folk, addirittura anche al Nu metal. Se non mi credete andate a sentire il brano Sneeze Them of I Young. Sì, avete capito i riferimenti. Ora noi li vediamo come una band affermata e acclamata, ma il percorso dei nanowar non è stato per niente semplice. Nascono nel 2003, quando Gatto Pancieri 666 si mise a sviluppare quelli che sarebbero diventati i primi demo della band. Da lì a poco si creò la prima formazione, cominciando a fare piccoli concerti e grezzi videoclip. Le critiche non tardarono ad arrivare, dovete immaginare che nei primi 2000 non era da tutti prendere un genere come il metal e farlo diventare qualcosa di comico, sia da un punto di vista dei brani, sia da un punto di vista dell'outfit. Considerato che all'epoca poteva risultare quasi un reato, usare minimamente ristorpiare, l'integrità e la serietà di questo genere. Pensate addirittura che nello stesso anno in cui si fondarono vennero notevolmente criticati dal magazine True Metal. Il voto che diedero all'interno dell'articolo fu 1. Con il passare degli anni maturano le idee, maturano le performance e maturano gli ascoltatori. La band continuò a sfornare brani sempre più divertenti e sempre più meme. Passarono molti anni da quello che doveva essere quasi un gioco per dei musicisti appassionati a diventare quello che noi vediamo oggi. A prescindere che piacciono meno, i nanowars sono una delle realtà della scena metal italiana più a livello anche internazionale, infatti è da tempo ormai che li possiamo vedere impegnati in svariati tour europei. Attualmente hanno un contratto con la Napalm Records e stanno lavorando per l'uscita del nuovo album. Ok, ho finito di scassarvi le palle, possiamo andare avanti. Tutto bene? Che bello rivedervi. Lora? Tutto, tutto bene? Dai, che bello, io... grande, grande, eh, grande. Sì, Senza va? parrucca è sempre più bello vederla, come sì. va? sostituito lei la parrucca? Non mi facevano entrare. Non mi è chiaro, è chiaro. Che... Sì, sono con la band. E sì, sono happy. Il nanopass va rifornito prima della partenza e nel mentre mi guardo attualmente e faccio domande Ciao come stai? Tutti i costumi di scena Ti sta cadendo il Barbagianni? Sì il Barbagianni serve per fermare tutto Ah ha la doppia funzione il Barbagianni? Doppio... Don't forget the Barbagianni Il Barbagianni tiene la chitarra. Che esatto Ha fatto a mano il costume del Barbagianni ovviamente Carlo il costume del Barbagianni? Katia la moglie di Christian. No. Ah, sì. Christian Ice. L'unico inimitabile Christian sì, sì. Ice. Lo giuro, pensavo mi stessero trollando. Ed invece è vero, non ci potevo credere. Porca miseria. Scopriremo altre cose in merito a Christian Ice se proseguirete il viaggio con me. Bene, è ora di salire sul nano bassa, sono veramente carico. Ah. Ragazzi, qualcuno deve effettuarmi il daggio del navigaggio. Un navigaggio. Va il momento. Nel frattempo i ragazzi mi spiegano che avrebbero suonato a Padova all'evento Notte Nera, una festa magica, pagana, un po' cosplay forse, e me lo spiegano come solo loro sanno fare. No, cazzo. Noi e non vabbè. siamo nerd, a noi piace la magia siamo oh, noi siamo neopagani e noi riscopriamo i valori della natura ah, Perché abbiamo ah, visto viking che esatto. puliamo il culo con le pigne Lasciamo ah, ah, il matrimonio celtico poliamoroso oh, Perché così nessuno ci può dire un cazzo e troviamo! Oh. e poi diciamo le cose come uh uh, Belzebù, uh e siamo partiti adesso durante il viaggio poi peggiorano molto bene fidatevi di me per tutto il viaggio ho avuto i crampi alla pancia hanno fatto morire dal ridere dall'inizio alla fine Disavventure sul furgone. Ovviamente beccavamo quello I, che non ha più l'erogazione del biglietto Abbiamo anche un lupo lucio che ci fa da Da la retromarcia, da retromarcia. Però davanti. I, Ragazzi a lui gli dà il biglietto scendo e gli da come della mano. No la prendo no, yeah, no, Non no. ci credo Casche di biglietti Ma è una gioia Poi durante il viaggio abbiamo parlato di mille argomenti Addirittura di Stranger Things no. Volevo spaccare tutto la eh, gente si sì, fomenta, eh gli anni 80 sono del 2002, 80, che belli gli anni 80, era bella la prima stagione La prima figa, la seconda pure, la terza è una merda raga, la perché parliamo merda, della terza No, è peggio, no, cioè, ragazzi no, l'unica cosa peggio. salvabile della non quarta mi sono, caso, eh. sono le penultime tre puntate, ovvero okay. le tre puntate prima dell'ultima sei arrivato nel punto in cui arriva in Gorilla? Non mi devi dire un cazzo Ho un po' di problemi con la coda Ovvero che <ride> esiste Sto letteralmente morendo di fame Per fortuna sono in viaggio con dei metallari Quindi hanno i miei stessi stimoli Siamo all'area di servizio di scagliera Facciamo un piccolo pranzo rapido E poi ripartiamo all'avventura Quelle fatte a ponte sono sempre le più gettonate, Però hanno anche lo spazio più grande Quindi dovrebbe scorrere meglio Ministro tecnico della scienza degli autogrill Degli autogrill, sì È un clima aggressivo Quindi lei oltre a occuparsi della, della parte audio è anche l'autista? No, soffro il mal d'auto come i bambini di 4 anni, eh? nonostante io pesi più di 80 kg <ride> Questa condizione mi autocostringe a guidare fino allo svenimento Onesto business La sala business, e beh siamo noi no, mangiamo, in no, mangiamo in sala business Cazzo, facciamoci la foto dopo l'aria della sala business. In tutto questo, io dovevo ancora realizzare che stavo per mangiare con i nano war. Pancetta, tu olio di pancetta. Questa materia di cui eh, sono fatti i sogni. Allora, dietetico. Buon appetito! eh. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. la sua potestà sulla figlia. Beh guarda, secondo la tua teoria lupo, dato che prima si mangia il crudo e poi si mangia il cotto, questa pasta si può considerare sia cruda che cotta. Esatto. <ride> Sembrano dei pezzi di Lego. Sì. Ok raga, fino a qua tutto a posto, mangiano come noi comuni mortali. Salutate l'area la, la conferenza. Area. Ah, facciamoci la business area foto. Dai, business Dai. area foto. Gatto, c'hai una postura... Eh? Que eh? Che cazzo vuoi? Vieni a dirmelo qua, no? Eh? Va bene? Dirmelo a 67 cm di distanza. Ok, no? perché c'è il distanziamento altro. sociale? No, perché c'è il distanziamento di 67 cm. Cent... Vienimilo qua a dirmelo, no? Eh? Prova a dirmelo di nuovo, eh? Se ne hai il coraggio di Guarda nuovo. come gli trema l'arto superiore Insomma, certo, ma te hai la postura da picchiatore di moglie Guarda come, come gli trema l'arto superiore Guarda, guarda, guarda, guarda Sei nel mondo Oddio, eh, oddio no. Sei Diventato Papa Voitila sì, sì. è stato molto, così fermo massa. in vita sua <ride> Sto sì, dicendo livello di cosplayer Eh, no, ma mi sa so che... Dovrò fare un altro... Quanti giorni mancano a Padova adesso? Sempre troppi Assolutamente sì, rimarcare questo Allora, nel, in italiaggio si dice Ha effettuato il compraggio del calzino Del calzaggio okay. Del calzino Del oh. pietaggio cal... Non è tutto agio, è solo alcune solo. cose Ah, è solo... Tutto il... aggio con È l'azione okay. che diventa effettuare okay. il aggio C'è il tempo verbale e eh, non diventa solo Diventa un aggio Cioè, la, la coniugazione agio. Ok, ok, okay. È, è appena successa una cosa incredibile I Daedalus Project, là in fondo... Un'altra ben meta. Che Cattato. cazzo ci fa? È, Ma que a questo è destino, Dedalus Project. Ah, grazie. Loro fanno. Cioè, <ride> musica tirolese da come vestito Tirolese un... <ride> cioè, sì. cioè, non è un segno sì, del sì, destino, ci siamo sì, andati appuntamento. Sì, sì. Una roba così eh. non ricapiterà sì, mai più. Tutto bene? È avvicinante ho verso due regioni, nonché province, nonché comuni diversi, su diversi livelli amministrativi. Dobbiamo scappare. Abbiamo un bus da prendere cagate perché lui ha cagato sentiamo prossimamente buon, buon cagaggio dopo questo pit stop con finale abbastanza mind blowing possiamo ripartire per la volta della notte nera che non è un video porno ma è la location l'evento dove andremo appunto stasera fai una faccia da notte nera sì. non mi ricordo se 5 o 10 km Cazzo non vado a Padova da quando non vado a Padova ragazzi rotonda frizzante oh. Oh. Alhamdulillah, Buon oh, Rahim È una chiusura bellissima sì. <ride> È un iPhone 4? È un iPhone SE Ah, sì e... Approfitto di questo intenso momento Hilare per fare qualche domanda a i ragazzi Voi che, voi che conoscete sì, sì. in Halo War Steel? Perché conoscete stesso, è la prima regola Di fight ah. club Chi è tra di voi? Ma che cazzo di domande fai? <ride> Domanda 2 Chi è tra di voi il più è il più dolce il più, il più teddy bear più ce n'è sempre uno un po' più arancione però non è proprio un nano war of steel eh? dei nano war of steel gli stessi direi Formazione. milino sì, no, sì, no, sì, milona rider sì, milona rider sì, milona rider sì, sì. sì, sì, è sì, un sì, orzacchiotto che se non fosse un batterista ma fosse un orzacchiotto sarebbe un ottimo orzacchiotto ok essendo assente possiamo Siamo anche affibbiargli tutti i crimini peggiori tanto sì. non può contraddirci milona rider è la strage di Bologna okay, milona, okay. milona rider è il mostro del Circeo milona rider è la pietra filosofa la Ryder e il Bayon adesso la faccio, la sì. faccio, la faccio un po' ne più manca sporca manca una però Winona Rider e il mistero delle coppiette intorno a Firenze tra il 70 e, e manca anche e Winona no. Rider e Ustica Winona sì. Ryder e i compagni di merende un dispenser Winona Ryder di... e i fratelli Abbott Invece, tra di voi, chi è quello più scarso a suonare? Io, io, no, no Ah, suonare lui perché non sa suonare l'altro no. no. non sa suonare ma sa cantare Eh, infatti volevo chiederglielo Ma tu proprio nessuno strumento? Zero, Cazzo Cazzo Una vipa al sugo Questo è il parco? Siamo arrivati? Ci Vabbè, siamo, andiamo? Eh, sì, non lo senti l'atmosfera Guarda, Guarda si effettua il divieto di bevaggio No! no. Naufragaggio ma Strombazzaggio. È prettamente nerd o anche è un incontro. po' rievocazione storica? Nessuna delle due Ah, perfetto È un evento dedicato alla Magia! Mentre cerchiamo un punto dove lasciare il furgone e scaricare l'attrezzatura ci ferma un addetto ai lavori che oltre a non riconoscere i nanowar ci dice che sul prato non possiamo sostare. Silenzio lupo! Dimmi tutto, vediamo! Dove sei? Inanowar. In ah, perfetto. Tecnica nostra è andata? Sì. Trizzo di presso lo avete visto? No. A Ivan Scalfarotto ha vinto già il premio simpatia. Super... Sì. sì. Soprattutto se attiri la mia attenzione. Soprattutto soprattutto siamo si... accanto al palco e non ci fai scaricare sì, al palco. Cioè. Il prato è sacro ha detto qua. Il, il prato è sacro. Guarda come è sacro. È guarda, guarda. Non gli fumate ah, il prato. No. no. no. L'erba del vicino è sempre, è sempre la, la più riciccana. buona. Ma non la sua. No no quella è sacra. Il Ma adesso il gli prato facciamo sacro. una macumba dai tutti buuuhuhuu bu, uh, uh, uh. cioè ti fanno fare tutto il giro praticamente se non passare sull'erbo secco ah, sull'erbo eh, secco la quale eravamo già perché il prato è sacro esatto perché eh. il palco eh, non è, è sacro là c'è un deceduto eh, è vero, è cioè scusa dobbiamo scaricare qua al cervete dice. io lo da una parte è sacro dall'altra no, no c'è cioè, da discriminazione erbacea c'è <ride> la discriminazione delle piante quando si, ci fermiamo farei un'uscita un po alla tipo top gun dove scendete tutti a rallenti Let's yeah. Siamo arrivati in location. Posto immenso, bancarelle, benessere, musica per tutti i gusti. Andiamo a vedere se c'è deceduto qualcuno. Sono deceduto. piazza ma Martiri di Srebrenica. Ma il prato è sacro comunque. No, questo è allora, qui sono. Questo è morto qua. Questo è Epitalfio. Crea un altro morto. Perché hai fatto? dovuto fare questo perché? Eh, perché accadò Eh, non doveva morire. Fratello mio legno! Amica yeah. erba! Guarda che quella è sacra, non c'è. No. Sono... ucciso l'erbo! Eccolo! Ci sei mancato nel tour, tutto Grande. bene? Grande! Ciao! Ciao, piacere! Sabrina! Zeb, molto piacere! Stiamo calpestando l'erba sacra perché No! No! Là no che ci decida una persona, devi andare là, assolutamente! No! Il gatto panceri! Sì. Oh okay, che erba! È più epico di quello che pensavo! Fine. Redino sta <susurra> Bravo, bravo Voi non siete una rock band elementiale Siete proprio così voi, ragazzi Perché sì, dovremmo essere dimensioni. Come si è permesso? Eh, siamo dei professionisti Cioè, non lo so Noi io... veniamo in professionalità Nel cioè, senso, non non rock band, metal Della professione Vabbè, esatto. Sicuramente fate più date di me Professionalità Puoi recuperare 10 trappesi di NaNoWall Così dimostri cerveco. che rigodi Ah beh, Giorgio Mastrotta Norvegia in reggaeton oh. Che è veramente è l'itto dell'estate Che stiamo cantando da oggi Beh Era quella lì Alleluia Alleluia Ah, bravo Ah, te l'hai aiutato Arriviamo Portiamo i ragazzi con noi che dobbiamo andare a fare una perlustrazione occulta Pagana ed esoterics oh, Ma che bel posto Qua ci vendono l'idromelo li, li, No L'ipocrasso so. Posso? Certo oh, mamma mia mamma mia mamma Il cacciatore Dovevo... della bocca Puoi no, ordinarla noi non non lo posso. Guarda quanti prodotti di super qualità prestigiosa Aspetta, ma qua c'è cioè cosa cosa cosa? Posso far vedere? Certo. Allora qua c'è ad esempio questo ah, che è, è, un un no, questo è un tirapugni No, questo è un tirapugni Si mette così, serve esatto. per dare i cazzotti. Giusto. Questa ad esempio bellissimo. queste qua sono a... delle spine che tu metti nel, nel braccio e, e, e fai e ti, così e, fai e così, tira gente. Queste invece le prendi, le, le spacchi per terra e sono dei coltelli da circostanza. Ma è fortissimo! E la tuta eh, è quella... Questa è, è per l'estate perché. Perché fortissimo. fa caldo. E tra e stira... Tipo di merce siuta. Ok. Margine si usa. Questa è, questa è per la. <ride> è una domanda trabocchetto la tua, io lo so, non rispondo. <ride> Lui non è cattivo Lui... Molto tunnero. Immagino che questo abbia un ruolo importante. Perché noi abbiamo parlato fino adesso nel furgone che qua si fa la magia nera. Ah, o si fa la magia in generale. Le cose magiche le faccio io, e escono tutte da qua. Ah, ok, è tutto collegato alla botta. <ride> I ragazzi hanno già iniziato a scaricare tutta l'attrezzatura. Cade direttamente sul palco la roba da allora, Tutto quello che sono. Uh, la parte luci, i costumi, la parte audio li ammiro tantissimo perché fanno tutto da soli. È eh, eh, eh, ah, una spinta, sì, è sì. eh. Allora, Avrei bisogno del liberaggio. Andiamo eh. <ride> dentro l'area backstage perché mi hanno detto che lì c'è l'acqua fresca. Fresco, eh? Freschissimo. Metteremo un maglioncino. effettuato il regalaggio di il questo oggetto. Bomb. Ah, un regalaggio esatto. di teschi! È un bel ricordo di questa serata che è a base di teschi e decessi. Metterò l'unboxing. No, farò il boxing invece per evitare che si rompa. Ah, ok. Io lo metto all'interno della maglietta del porco Sarvego, effettuerà il, il riparaggio. E poi effettuerò un altro avvolgimento, l'avvolgiaggio, all'interno di questa busta della polenta. Oh, quanta cultura con i nanovorostil. Si studia molto. Allora c'è un caldo davvero pazzesco Ma i ragazzi si sono tutti riuniti per cominciare a montare lo stage Insieme a Lupo Lucio Che è colui che coordina eh, tutta la parte, l'apparato delle luci Delle sequenze luci preparate ad hoc per ogni singolo brano Infatti dopo andremo a fare qualche domanda al nostro amico Lupo Perché ha delle cose interessanti da condividere con noi E anche il fonico La cosa bella è vedere proprio la collaborazione La sinergia che si crea tra musicisti e i tecnici che seguono day by day i concerti dei War, non c'è distinzione sono tutti una grande famiglia nonostante comunque siamo abituati a vedere i nanowar come una big band con fan in tutta Italia ma anche in tutto il mondo perché comunque sono ormai una band worldwide Ma nonostante questo li vedi che sono loro che scaricano il furgone Sono loro che montano l'impianto, sono loro che fanno tutto E li stimo davvero tanto per questo Perché fare il musicista è anche questo, farsi il culo nonostante tu abbia centinaia di migliaia di iscritti Su Instagram, li ascolti su Spotify E sono veramente una figata da vedere Qua ci posso cuocere le uova letteralmente Ah il Vox, quello ce l'avevo anch'io, è comodissimo Mentre gli altri montano io sento un po' di merde e mi riscaldo Ci sta È una bella merda, <ride> Sì, funziona Mini amplificatorino da viaggio dove ci sì. puoi collegare direttamente le cuffie E ascoltare in diretta e fare un po' di allenamento a casa Quando fai la nonna al piano di sopra che rompe i coglioni sì. Non c'è la versione da basso ma c'è anche la chitarra Lupo, l'abbiamo riparato il fusibile? Eh sì, l'ho sostituito Chitarra fatta chiaramente di legno di barbalbero. Guarda, effetto labraggio del banano, guarda come lo faccio. Vediamo. Effetto questo abragio così. Ok. E uno. Questo è un naso. Devo mettere degli occhi, però mettiamo questi che diventano sì. degli occhiali. Questo è un pizzetto. Cina qui nano, Com'è il dente? È cotta? no è una banana quindi è morta. No. Aspetta, facciamo la challenge di mangiare la banana. Vai, vai, vai mi vai piace, io. mi piace. Me ne stai dando troppo, guarda che così vinci, eh. In fila e eh. poi vanno fatto in fila. Bassista e cantante si contendono sì, la vittoria vanno per vanno il Dio dei vanno Banani. 3. Tre. No, 3 tre, devi dare il via però. 3 2 1. 3 2 1 impaziente operativi scusa oh, però ha, ha, ha scoperto qual era la mia data <ride> 3, 3 a <una> merda <ride> 2 1 via <ride> perché <ride> stracciato immeritato immeritato dopo la gara di banana veloce questo è hard eh, attack <ride> ho una brutta manualità beh è sicuramente un dio pagano molto bello ma guarda hai fatto uno un meno è il è... Dio... ma c'è un pisello è, è il è, dio pisello è un gatto bello vero? Guarda che bel pisello! Mi ricorda l'infanzia, cioè non perché io da piccolo ero così, però mio zio era molto espansivo. Due banane, con due bucce con, di banana. una banana, con una banana. non che dico una banana? Sì, <ride> <ride> E anche il cappello! Cosa? Ma neanche tra due ore l'ho fatto quell'affare. Manca, manca sempre il batterista, non so come mai, oggi mi schifa, probabilmente... Ah, il batterio, Vabbè, ok. Lo conservare osservare nel fabbrica naturale, a base di batteria, là ah. lo observerai. Forse è meglio che lo faccia prima che inizi il sound, che ah, sarà no, il primo no, che no. lo farà, giusto e lui? I batteristi sono gli ultimi e quindi in quanto ultimi saranno i primi a fare il sound check. Vado ad operare. Quindi parti te mi hanno detto in sala backstage che di solito gli esatto. ultimi saranno i primi, i batteristi partono per primi, perciò sei ultimo. Esattamente. Ok. La prima cosa che si prova al sound check è la cassa. Poi ci sarà il rullante Il rullante Alla fine ci sarà il tom il tom e il floor tom E poi i vari piatti Crash, ride E quello è un china È un china Molto bellissimo. bello il china Molto bello il china Bello cattivo Cattivo e gongoso E gongoso Esatto Molto tibetano Ecco questa è una cosa che io di solito non noto Cioè no, non faccio caso più che altro Il microfono è piazzato sotto il al è ride Sotto Come esatto. mai? Perché così riprende Meglio il suono della campana. Ah ok. Spesso si vergogna quel microfono. Quindi ah è timido. È timido, si mette sotto, <ride> si nasconde. Una dichiarazione forte che tu dovresti... Una dichiarazione eh, da morti. Stai cagando addosso? Ma allora mi succede tre volte al giorno quando sto altura. Dico. Ah ok. E eh, lui non ha quella sindrome che tipo non è il bagno di casa e quindi non riesce a fare la cacca. Anzi, se non è il bagno di casa si diverte molto di più essere più sadico del solito comunque sai che i fonici sono diventati un po' un meme nel mondo musicale perché c'è sempre la lotta musicista fonico ah, okay. che uno odia l'altro ah, però non è un meme, è una cosa estremamente seria. Non vedo che voi non rispettate questa regola arcaica no assolutamente allora, anzi c'è un grande rispetto anche perché ci conosciamo da una vita e mezzo quindi abbiamo imparato a sopportarci a conoscere i limiti l'uno dell'altro sì, sì. c'è cioè, il limite ai limiti di la mia figura è abbastanza paziente Non sono uno di quei fonici Iracondo E soprattutto ho ancora il piacere Di fare questo lavoro Cioè non sono tipo i fonici che lo fa Perché ah. devo pagarci le bollette Sì okay. ci devo pagare le bollette È certo, chiaro Però chiaro. ho ancora quel desiderio arcaico la speme. la speme Di fare questo lavoro per il piacere Di farlo E questa è una grande notizia Doviamo lì lo stipendio di diciamo. <ride> Tanto è contento lo stesso Dicevamo no del bel rapporto esatto. fonico musicista Queste le condizioni ce lo dicevi subito Da quanti anni hai si può sapere più o meno da quanto li segui? Con loro in tempi non sospetti quando il buon gatto Panceri 666 non era presente in suolo italico Effettuai il suonaggio del basso ecco con loro esatto. per un anno e mezzo un annetto Il fonico era cristianai fonico era Ah, Salvevo, quindi con Christian and I, avete proprio un rapporto eh, ancora intenso. Oggi, ancora oggi. Le la registrazioni, in le le registrazioni in le clip spesso. Le ma è meraviglioso. Le sto facendo io in studio da me, ma poi chi ci metterà le mani sul disco è Christian. Quindi il rapporto è ancora stravivo. Io adesso non so se è una informazione che la fanbase sa, easy. Per me è una, è una notizia sconvolgente. La, la fanbase è informata, okay. ma da tutti. Da, da quando è iniziata la collaborazione con Cristian, tipo nel 2009 Da quell'anno in poi ci ha fatto il fonico fino al 2018 Sergente fa... Sabbia è andato da qui allì. Ah, no Christian Ice è, è stato tipo uno dei nostri pionieri nel mondo YouTube poop, musica, metal Cioè io ancora oggi Gesù 3 l'ascolto come se fosse una canzone degli Slayer <ride> Cioè capito? Proprio una roba Guai a te Christian Ice È stato un tormentone adesso a Christian la prima cosa che gli scrivono sui commenti di qualunque cosa Se lui compare in una chat Guai a te Christian Ice Almeno, Almeno una volta lo va, dice, certo. ma chiaro. Se siete talmente folli da non aver ancora ascoltato qualcosa di Christian, risolvete immediatamente il problema perché ma non ma esiste. Posso fare un appunto acido? Certo C'è cioè, cioè una cosa che sicuramente qualunque italiano ha visto di Christian Ice ovvero She She's the World con eh. Matteo Renzi. Perché gli ha fregato a Striscia la notizia e l'ha mandata in onda sul canale 5. Ecco, capito? Quindi, ma infatti c'è da dire che Striscia ha preso poi molta ispirazione perché hanno detto, ah, sta roba funziona. Perché i giovani l'ascoltano e eh, hanno messo lander DJ. Diciamo che è stato magari un allievo indiretto. No, ma no, la, la, cosa, la cosa che è stato un peccato è il fatto che comunque il canale di Cristian era già molto seguito uh. quando è uscito il Ciciste è stata... Un'esplosione atomica E Striscia non ha pensato minimamente A, a... riconoscerglielo Disisiteli, Pizza, mandolino, porchetta, porco Vediamo un segreto Vediamo un segreto Dei nanowar Che, che noi ci piacciono i segreti Le 50 curiosità che non sai dei nanowar Che cosa fa un fonico? Che cosa fa un fonico Quando è il fonico dei nanowar? Ah, come vedete c'è una batteria molto bella È molto bella effettivamente Con una quantità di microfoni intorno interessante Sì Ok? Ok Sono 11 microfoni Solo per la batteria in più abbiamo due linee di chitarra, una linea di passo, quattro linee di voce. Ok Tutto questo è finto In che senso? Perché ah. in realtà lui manda in play delle cose e io prendo le uscita cuffie del computer ah, Perfetto e loro fanno tutto lo show in, in playback. playback Perfetto Confermi? È tutto vero Cioè non sono cablati veramente questi microfoni no, ah, ah, eccoli la Nuoro Steel, stanno eh, tutte qua, che belle beh. Qui esce... Tutto il concetto Ah ok Da questo cavo Ok perfetto Quindi la gente di fatto Viene qua per sentire Il, il cd In realtà CD no è un cd è suonato dal vivo, dal vivo. Ah okay. oh, Che no, noi mandiamo live giusto, ogni volta Giusto hai ragione no, La cosa perché difficile... dice che noi mandiamo il play eh, Esatto La cosa guarda. difficile in realtà è simulare questa cosa a 360 gradi Loro non suonano Però riuscire a sudare Come se stessero effettivamente suonando Bisogna essere bravi. Quella è la parte più difficile dello show dei nanowars È per questo che non mi depilo Ah perché sudi di più così Certo Hai Ho ragione Ho depilarmi ma non posso Altrimenti sudo poco. Tra ah, l'altro eh. tu stasera sei vestito sempre da, da Vespone Come sempre Perfetto Perfetto, e com'è la, la tuta, com è la tuta da, da, da Vespone? Le tute dove se viene sfiorata da una fiamma prende fuoco Ah okay okay, ok, ok, ok Quindi sì, è sintetica, si suda 19,99 euro Ah ok, perfetto Appositamente sintetica per sudare Per sudare <ride> Tra l'altro, questi microfoni qua sono vostri o sono gentilmente no, no. offerti? Tutti nostri Ragazzi. Da adesso Ad no, da adesso Ce <ride> <perché ride> li prenderemo esatto. Gli overhead in particolare che sono quei microfoni che vedete a sì. No, i panoramici i giusto? panoramici esatto. esattamente sono dei microfoni molto fighi perché sono a nastro che è cioè una cosa strana per il live però noi li portiamo perché Siete ci fanno fighi. sembrare più professionali giusto, non giusto. perché mi piaccia il suono è eh. oh, una okay, questione no, no, di chiaro, chiaro. anche 11 microfoni non se basterebbe eh, tanto è le... ma infatti, ma infatti rispondi a questa domanda perché la gente non è sempre studiata studiata, studiata. ma perché i microfoni stanno là che le batterie è tutta qua perché quelli servono per prendere l'aria della batteria ovvero quando fa le puzze Winona Rider ecco cioè ogni cosa ha la sua utilità questo è uno shirts questo uno shirts non so mai come pronunciarlo tutte le volte che me lo dicono mi casca a molare microfonati veramente veramente ad hoc perché è il set dell'Audix Se l'Audix vede questo video e vuole darci dei soldi o dei microfoni, grazie. Audix è meraviglioso. Ecco il rappresentante dell'Audix. Abbiamo ecco. spedito orora. Vediamo che Audix e Audix risponde. Esatto. <ride> Poi abbiamo due dedicati per Charleston Ride, che in questo caso gli ha forniti il service. Poi gli overhead, che sono quelli che mi porto io. Sono ormai, veramente, molto belli. Hanno fatto concerti questi, questi microfoni Che altro 200 concerti con microfoni spenti sì, Può bantare che ha dei microfoni che resistono a tanti concerti Che sono a nastro, belli da vedere Ma poi come suonano fondamentalmente non lo sa non neanche lo sa lui, lui. Ecco, Ma quindi anche le teste mobili sono finte Le là. teste mobili sono di lupo lucio no? Che è il pelato che è lì a fare la cacca Batteria è pronta praticamente Cosa stiamo aspettando? Che il signor fonico di sala ci accenda l'impianto E ci dia corrente sul palco per okay. iniziare a fare i check non vedo l'ora di gustarmi il sound check che voi non vi vedrete perché tanto vi fate due palle così me lo guardo io. Andiamo dall'altra parte per vederti fare i finti sound check. Esattamente. <ride> siete bellissimi. Voglio vedere quanto siete fighi frontalmente. Si sta Dando corrente. Ok, dammi la cassa, inizio a farmi il mic. Siamo ufficialmente partiti con il soundcheck della batteria. E come ci aveva appunto promesso, il nostro amico batteraio partono dalla cassa. Nel frattempo il nostro amico Lupo si sta occupando varie luci chiaramente sulla camera fa l'effetto flicker È arrivata corrente? che gioco di squadra mi rullo intanto allora charleston colgo l'occasione per dirvi che se aveste voglia di proporre una band da portare a behind the stage scrivetemelo nei commenti che magari proviamo a contattarli Poi non dire che gli uomini non sanno fare due contemporaneamente, eh. Um. Another one about the duster. Funzionato the sound Jack. Ersa un ceccaggio. Namo. Perché così importante? Cioè che sono troppo emozionata. Tra l'altro l'idea di scrivere hostile con paint come cazzo vi è venuta. Avevamo pochi soldi per <ride> pagare un grafico, quindi ok. Sono idee che vengono così. Ma è epico. Per eh. necessità. Capolavovo ma ah, chiaramente non stupitevi se state sentendo dei suoni ovattati o non si sente bene dalla microfonazione semplicemente loro sono tutti quanti con lineear quindi loro riferimento ce l'hanno in cuffia quindi loro stanno sentendo il vero suono bello compatto, bello compresso, bello cattivo, bello sparato nelle orecchie in modo che possano lavorare in sintonia con il click quindi il riferimento mandato dalle sequenze qua non avremo un riferimento come spesso si può sentire dai concerti con i monitor, le spie se ci fate caso non c'è un amplificatore sul palco, ad esempio il chitarrista sa il camper storico, fichissimo camper, tutti i suoni vengono da qua e vengono mandati direttamente là anche il microfono ovviamente, quindi noi stiamo sentendo effettivamente il suono che arriva dai su, di sotto Sub e quant'altro loro ce l'hanno tutto nelle orecchie Le pile per cosa sono? Per ficcarmele nel culo ah. <ride> Non ci arrivo, non sono se Dion Cioè lui lo sa davvero però sì. sembra che stia facendo il coglione, invece no. No, no sembra Rino d'angelo. Ti arriva il basso in ascolto? Sono bilanciati basso e voce? Sto allora. Sì. Fammi vedere ok, cosa io chiudo così il ah, posto oh. Ho bisogno di silenzio, per favore. <ride> E finalmente il soundcheck full band parte Ed io ovviamente non mi faccio scappare l'occasione di pogare e ballare da solo davanti ai nanowar Finalmente ti hanno messo a fare qualcosa eh bro <ride> Salutiamo i veri professionisti Ciao, Ciao, Ciao. professionisti C'è stato un attimo di nervosismo causato dal fatto che l'impianto non ha risposto esattamente come ci si aspettava Alcuni problemi sono stati risolti Altri a causa del fatto che il tempo era finito per fare il soundcheck Perché appunto dovevano cominciare ad aprire le porte per fare entrare la gente Infatti stanno piano piano cominciando ad arrivare Non hanno potuto concludere completamente l'operazione Per cui... Scatterà un'operazione che spesso i nostri amici fonici sono costretti a fare che si chiama risolvere il problema in corso d'opera Quando i ragazzi sul furgone mi parlavano del fatto che questa sera effettivamente sarebbe stata una sera di magia, avevo ragione perché tutte le bancarelle sono interamente concentrate su quello che possono essere la vendita di prune, pietre preziose, incensi, tarocchi, servizi di lettura della mano, tutte cose molto magiche, e c'è della roba molto figa, eh. Ok. Abbiamo parlato prima con il fonico hostile adesso è più che doveroso parlare con velocista hostile. Ciao, volevo che lui ci raccontasse due cosine in merito a quello che è effettivamente il lavoro che svolgi durante, prima e dopo e perché sei un componente dello show. Però in breve cerco di farti capire. Yes. Quello è il palco. Yes. Io arrivo e trovo determinate cose che servono per riunirare loro e creare un'effettistica. Yes. Quindi loro, come tanti altri gruppi, in più, oltre al fonico, hanno bisogno di una figura che conosca le canzoni, che crei uno spettacolo a pari livello con la qualità della musica certo ho creato un progetto 3D di, di, del palco di lì sono partito tramite la mia programmazione a settarmi la console okay, in maniera... che ne hai due? questa e questa sì, vale, è un'estensione ognuno si trova con le proprie macchine diciamo mm -hmm. trova la maniera più logica e veloce per lavorare io con il loro tipo di musica uso tante strobo Ok, floor e tetto Beh, Possiamo bene, dire io, sicuramente oh. che i colori hanno un ruolo Per permettere appunto di giocare con chi appunto sta ascoltando e guardando lo spettacolo Anche da un punto di vista dell'emotività certo. Perché ogni colore ha un suo diciamo canale di emotività certo, rosso in Più quei i colori che ovviamente tramite la temperatura del colore fai provare determinate emozioni, è ovvio che su canzone d'amore un verde acido non, non ci sta mo, proprio no. bene mentre magari nella musica elettronica in un determinato contesto il verde acido è usato certo, e invece useresti il rosso, sì. il rosa, puoi giocare con i colori delle, degli album, colori del tour tutto è pensato più di quello che sembra, indipendentemente da un palchetto piccolo, un palchetto grande riesco sempre a divertirmi dove sono e quindi questa cosa poi si rispecchia con loro che si divertono sul palco, il fonico che bene o male anche lui fa parte del gruppo da quando ci sono loro, che ci sono delle cose che non vi dico perché dovete venire a vedere il show, bravo esatto, poi per quanto riguarda il discorso che dicevi del tecnico Luci che è parte del gruppo quasi quanto un musicista, esatto Forse, durante la serata, vedrai cosa succede su questi tasti Quindi, Verrò romperti sì. le balle, diventa assolutamente una tastiera, una batteria, una, keyboard, esatto. una drum machine, diventa qualsiasi cosa Fico! Cerco di creare sempre un rapporto tra il pubblico e il palco Soprattutto in una situazione in cui gli artisti interagiscono particolarmente col pubblico Ne vedrete delle belle Ne vedremo delle belle, non vediamo l'ora Attendiamo che venga un po' più buio E finalmente arriviamo a uno dei miei momenti preferiti La pappa Anche voi avete il bigliettino della Consuazione. Consuazio avete consuazio sì. sì. sì. presente quando si dice mai una gioia? Ecco, non è il mio caso. Non è neanche il suo caso, è eh, che hamburgerotto che si spara anche lui Oh yeah <ride> Mi ricordi come ti devo chiamare? Perché io so che sei Carletto, ma ci avrai un nome? Allora, all, il nome è Poto Voto Minimac Ok Se mi chiami Poto rispondo Ok, Poto Dato che ho quasi tutti i ragazzi presenti, ne approfitto per fare due domandine rapide Vi ho quasi tutti qua e la domanda che ovviamente mi sorge spontanea è Come sono nati In Nanoworld Steel e... Perché avete deciso di intraprendere questo percorso molto alternativo se consideriamo il genere che fate Allora aspetta perché è un'emozione poter rispondere eh, a questa domanda ne sono proprio Mi stai mettendo guarda io mi metterei a piangere. <ride> perché era la domanda amoni, a cui volevo rispondere Vero certo. Senza ironia è la domanda che proprio perché da anni dico perché nessuno per me l'ha mai, mai chiesto E dico cazzo è una cosa che proprio vorrei dire perché mi piace esprimere questo concetto Ma nessuno me l'ha mai chiesto Questa è la tua risposta Ah ok fine fine fine basta Deve arrivare lo stronzo. la domanda che proprio ma anche lui, cioè, noi ne parliamo ogni volta che facciamo un'intervista. Un'altra domanda: da cosa vi è venuto in mente di scrivere una canzone su Giorgio Mastro Sono sicuro che non ve l'ha mai fatta nessuno questa domanda. La domanda a cui eravamo rispondere. Io faccio domande solo originali. Ci siamo fondati come gruppo per poter rispondere, per rispondere un giorno alla domanda perché vi siete fondati? Perfetto. Noi siamo i Nostradamus del meta, noi sapevamo che se ci saremmo fondati, un giorno qualcuno ci avrebbe chiesto perché vi siete fondati Effettuavamo il desideraggio Di poter un giorno Effettuare la risposta Anzi il rispondaggio A questa domanda okay. E l'abbiamo fatto E l'abbiamo fatto giusto è vero? Abbiamo perpetrato l'effettuazione Del rispondaggio Questo era l'obiettivo sì, del gruppo vero. Ma stasera ci conviene suonare una volta Cioè siamo arrivati all'obiettivo Definitivo Che senso ha suonare stasera? E adesso che ci siete arrivati? Era tutta una messa in scena Quasi vent'anni E oggi possiamo appendere le chitarre al chiodo C'è da dire che Vasco non ha ancora mollato Se mi mollate voi prima non triste. Vasco non gli hanno fatto Poi, quella domanda Gli hanno mai ah, fatto perché ti sei fondato No no gli hai detto, perché hai fondato Perché si eh, sono fondati eh, in nanowar Esatto in effetti non, non, non gliel'hanno mai fatta questa domanda Esatto, <ride> esatto. No, perché no, Quando no. chiederanno a Vasco quando ci siamo fondati smetterà di suonare glielo no, no, no, no. cioè, no, Glielo chiedo, no, ma lui deve sapere no, la risposta Vasco risponderanno non ho mai fondato in nanowar Per permettere ai nanowar di fondarsi Al modo che la gente gli chiedesse Come mai e perché si sono fondati Allora ragazzi se vi piacevano i nanowar Peggio per voi E li ho chiusi Arrivederci all'ultima domanda quella dedicata ai musicisti del domani siccome tutto quanto nasce con l'intenzione di aiutare le formazioni io quello che chiedo sempre come piccolo regalo è di lasciare un messaggio alle formazioni del domani che vogliono chiaramente intraprendere magari un percorso analogo al vostro una regoletta che per voi è bibbia da regalare alle giovani formazioni per intraprendere questo, questa carriera questo lavoro non fatelo fate la fame e se non fate la fame rubate il lavoro a noi fatevi i cazzi vostri hai ragione la domanda è la stessa la domanda la stessa non fatelo è un ottimo consiglio ma se proprio lo volete fare Ripensateci, allora ci sono tanti lavori che sono meglio di fare questo okay. che non è un lavoro Secondo di tutto è difficile, terzo di tutto ma chi cazzo vi si incula? L Avete capito? Solo gli stupidi non cambiano mai idea Se volete intraprendere questo lavoro va bene tutto fate quello che vi pare ma i bambini no però eh Qualcuno pensa ai bambini non li mettete nella formazione, vero Fonico Lucista la... voi siete d'accordo con quello che hanno detto? L'abbiamo seguito ma sicuramente sì Ogni parola Perfetto grazie Segnatevele queste cose perché non è che vi ricapita Ah, aspetta questo è portretto stanno letteralmente inondando di foto fan che arrivano da ogni dove non riescono ad andare nel backstage non ci riescono dopo vi chiediamo il favore indietro al contrario però sono veramente molto molto carini molto cordiali aperti al pubblico è un atteggiamento positivo come procede qua decisamente benissimo ottimo ottimo Qua stiamo montando, gonfiando l'orchetta. Però è? Con la S davanti. Con la S davanti. Ah, sorchetta. I Nanowar stanno per salire sul palco. Mancano pochi minuti all'inizio del concerto. Adesso io cambierò attrezzatura per poter fare delle riprese ancora più fighe, ancora più stabili all'interno del palco. E userò il mio RON. A tra poco. Ok, ragazzi, si inizia. Davanti a noi ci sono circa 3.000 persone che attendono il grande momento. Sono emozionatissimo e carico come una molla. Non vedo l'ora di registrare e di divertirmi in mezzo a loro. Farò un po' di riprese sopra e sotto il palco, così potrete vederli nelle loro pose migliori. Salgono per premi Winona Rider e Gatto Pancieri, e poi Mohamed Abdullah. I cantanti, Mr. Buff e Poto Woto Minimac, come di solito capita all'inizio di un concerto, si preparano per l'entrata trionfante ad inizio brano. E niente ragazzi, adesso darò sfoggio alle mie abilità da videomaker e vi farò godere per qualche minuto con le super clip che ho fatto. un buco attorno al culo se no davvero uccello cagherà in testa <ride> in volo <sul> di <ride> No, no, no, noi parliamo dell'allocco comune, al detto com'è? Sottotitoli! Credo che voi popolo della Notte di Padova avete studiato e quindi passiamo subito al dubbio. Fatemi vedere i vostri ali! Alziamo le al cielo, chiudiamo gli occhi e pensiamo intensamente alla provincia di Barletta Andrea Trang. Sbattiamo le ali gridando! Barbagianni, Barbagianni, Barbagianni, Barbagianni, Barbagianni, Barbagianni Bar Bar Basta, cavolo no, credo no, no, che stai arrivando nel tempo Ho detto no, ma rimasta stanno per fare una cosa incredibile, stanno per fare il Wall of Love, che è un'invenzione dei Nano War of Steel. Dopo il Wall of Death possiamo vedere questo. State pronti? Dovete guardare quello che faremo io e Potovoto Mima. Dopo di che avete appreso tutte le nozioni base per fare un Wall of Love, dovrete farlo voi. I ragazzi ne hanno ufficialmente finito, hanno sfaccato il culo, la gente era in delirio, ci saranno state quasi 3.000 persone E adesso i ragazzi si sono diretti al merch per fare un po' di foto, un po' di autografi Li raggiungiamo e vediamo un po' come la situa mm. È un bellissimo passeggino, è veramente Grazie. meraviglioso <ride> no, eh? Eh, no, Quanto bello sto grazie capo, ah, eh. oh, no. grazie a te in questo giro posso chiederti se puoi fargli un audio? in turco? no, allora no, allora sono sono la <ride> i ragazzi stanno chiaramente ricevendo gli attimi di gloria meritatissimi altri due soggetti che si meriterebbero un po' di gloria e quindi gliel'andiamo andiamo a dare noi sono ovviamente gli altri due maestri che stavano da remoto a lavorare in contemporanea. Guarda per far andare un playback, guanta cazzo. Hai capito? Per una bene. Poi io mi prendo l'orca adesso. Perché le voglio molto bene quest a questo orca. Questa insomma è la natura di gente che di mestiere fa questo nella vita. È bello, è divertente, è durissima, ma è molto bello. Fate un bel saluto. Yeah! E Vi posso confermare che sono delle persone incredibilmente corrette squisite. ed effettivamente sono proprio come li vedete voi sul palco il discorso e il mito del fatto che ah l'artista deve essere diverso spesso e volentieri non è così spesso e volentieri sono proprio come noi li vediamo questa è la dimostrazione che non c'è bisogno di essere o di strafare e rimanendo ciò che sei tu riesci a far contente le persone allora sto scrivendo, ora scrivo Il numero di telefono? una firma ah Liban, la famosa setlist, la scaletta hai rubato questo foglio di carta che a noi era caro la maledizione di Odino cadrà su di te vero Odino? No. grazie lei è una nostra stalker storica Ciao stalker, stalker storica? No, no, no. Cioè, quando non veniamo più lei vuol dire che cazzo siamo peggiorati troppo ecco Ciao. Anche, Ciao. anche lui è un fan dei nanoware eh? eh, sì. vediamo che sta combinando il gatto con le, le ragazze questo invece è un fiore verde che è simile a questo, però è piccolo, vedete, questo quando fai il bonsai diventa così. Quindi tu non stavi Mi scherzando, una eri una... veramente la... intenzionato a presentare le botaniche... Tu fai un video che parliamo delle piante, allora presentiamo una, una pianta, questa è una puntata botanica. Ok. Allora, questa ha il nome scientifico, okay. scientifico, Sci... della scienza. Arbusto ciubecca. Ah, sì. sì perché è fatta a forma di cane. Questa è la tipica forma del cane, però spumoso. Sì, il comondor. Proprio quello, il Comondor è un cane che ha quelle patezze, no? No, no. no, no. vado a bere l'acqua. No no, no, no, no. Vediamo se ci sono piante cinesi. Quella <ride> mi sembra una pianta cinese. <ride> no, quella è un sasso. Ah, ok. Come fanno l'amore in nano War of Steel? No, Va. questi sono due ma uomini visto bianchi visto il prima, l'orca assassina. È una cosa, Chica. la puoi fare al peggio delle, delle possibilità. Devi farlo, Hai ucciso ah. la tua ultima foca, orca di merda. Ti <ride> devo dire a tutti i nostri <ride> musicisti da casa che vogliono fare il rockstar, che vogliono fare tutte quelle belle cose che fondamentalmente fare rock and roll è anche questo a quest'ora che per l'appunto sono le 2:06. This is a fucking rock and roll. Adesso che vi baciate. Ci sto. <ride> i ragazzi hanno finito il assemblaggio. Tu sai giocare molto bene a Tetris. Sì, accadendo veramente. Fanno uscire stanno passando da dove non ci hanno fatto passare ora. Fanno uscire è il, prato il, prato è il prato sacro. Il prato sacro. Il prato sacro! È il prato è sacro. Ormai mi odieranno per tutte le riprese che sto facendo. Allora, allora. Ci dirigiamo al furgone per raggiungere l'hotel. Finalmente è arrivata l'ora della nanna. Ok, siamo arrivati finalmente all'hotel. E adesso ci approprieremo per andare in camera a riposare. Grazie, C buonanotte. E siamo ufficialmente arrivati alla fine di questa incredibile esperienza. Siamo arrivati alla stanza d'hotel. Qui con me, con Lupo Lucio che ha accettato di condividere il letto per questa, per questa notte insieme a Raffo che adesso è in doge è stato incredibile, per adesso ci mettiamo a nanna anzi devo comprare il biglietto del treno ci tengo a concludere la puntata dandovi quello che è il mio parere personale di questa esperienza. Dato che Gatto, Poto e Abdul si sono espressi in maniera molto sintetica, proverò io ad estrapolare quello che può essere un ultimo messaggio da regalare alle band emergenti. Secondo me quello che si può imparare dai nanowar prima di tutto è il non aver paura di esprimere il tuo lavoro, le tue canzoni, a prescindere dal genere che tu faccia. Ci vuole molto più coraggio a far ridere ma risultare credibili, che fare i grossi e poi non avere il giusto carisma. Io oggi non ho visto una band, ho visto una famiglia che lavora intensamente, giorno dopo giorno per lo stesso scopo. C'è determinazione, vitalità e supporto reciproco. Posso capire che magari alcuni di voi non ascoltino i loro brani per una questione di gusti, ma c'è tanto che si può imparare osservando uno show dei nanowatt. Si può capire quanto è importante il coinvolgimento del pubblico, perché non è facile mantenere sempre l'attenzione di migliaia di persone. Capisci quanto è fondamentale creare il personaggio giusto in modo che la gente si affezioni? Quanto è importante saper vendere il proprio brand? Non ho mai visto così tanto merch addosso alle persone. Circa 7-8 fan su 10 avevano o la maglia o la sciarpa o il cd dei nanowar capisci quanto sono importanti i tempi di recupero tra un pezzo e l'altro e cosa ci puoi fare in mezzo per intrattenere e per accompagnare l'ascoltatore al brano successivo capisci quanto è importante fare pubbliche relazioni e mantenere un buon rapporto con le persone che vengono a sentirti ed infine se c'è qualcosa che ho capito da loro è che i sogni si coltivano in lunghezza ma che nel mezzo ci deve essere comunque la giusta idea al momento giusto un briciolo di botta di culo che non fa mai male e tanta tanta forza d'animo Comunque sì, sono d'accordo, eh, non metterei mai i bambini nella formazione. eh. Sia che abbiano 5 anni o 48. Sono entusiasta di essere partito con questo nuovo format insieme a loro. Spero di avervi trasmesso almeno la metà di quello che ho provato io. È arrivato il momento di ripartire, miei cari Rookers. La nostra ricerca continua. Vedremo chi saranno i prossimi per Behind the Stage. Volete un indizio? Beh, vi posso solo dire che li avete già visti. Non mi resta che darvi appuntamento per una nuova puntata di Behind the Stage tra un mesetto. Ma prima di chiudere, un'ultima cosa.